Voglio mostrarvi come realizzare Questa fantastica giacca Che io in realtà ho deciso di chiamare Mini Kimono Sam, San Doveva essere un kimono Però alla fine quando l'ho indossato Per vedere come stava andando la, la lavorazione A questa lunghezza mi sono detta No, deve restare così Mi piace che sia così corta e non così lunga Perché risulta più una giacca Però con queste maniche larghe Mi piaceva questo contrasto E quindi ho deciso appunto di non farla così lunga Ma voi naturalmente potete farla lunga Quanto lo volete Parliamo invece un attimo dei filati che ho deciso di utilizzare, ho lavorato insieme i filati Anna e il Fascinator, Anna della Mondia e il Fascinator della Miss Etirico, questo è totalmente acrilico ma di alta qualità infatti ragazze non punge, si lavora benissimo, ha il filo regolare, è morbidissimo, è fantastico, mentre il fascinato è un misto di um, lana vergine, uh, microfibra e lurex, appunto perché abbiamo tutto questo lurex, ho deciso di usarli insieme per dar fuori a questa um, giacca che come potete vedere sbrilluccica un po' e mi piaceva appunto questo effetto per non rendere il colore troppo... Um, Particolare anche però se dalla telecamera sembra quasi un giallo eh, ma vi posso assicurare che più in realtà è un senape non so perché in telecamera venga questo giallo così eh, acceso ricorda molto il sole ma il mio giallo ah, vero, eh, che sto indossando è un giallo molto più cupo quasi un senape però in foto sicuramente si vedrà meglio voglio farvi vedere anche altre combinazioni di colori e filato che potete fare ve eh, vi faccio vedere subito eccoli qua a parte il classico bianco e grigio o blu e eh, totalmente blu abbiamo anche potete unire il nero con il nero o il grigio con il grigio o addirittura mettere nero e grigio in questo modo in modo da staccare se non volete farlo totalmente nero o totalmente grigio e quindi avete vari tipi di, di colorazioni da poter fare potete fare anche bianco e nero utilizzato, utilizzando il filato Anna bianco con il lame nero o altrimenti con quello grigio come vi piace di più per quanto riguarda le quantità allora questa giacca è una S però come potete vedere mi va abbastanza larga e io ho utilizzato tre gomitoli del filato Anna tre gomitoli del filato Fascinator, ah ecco adesso si vede di più che il colore è naturale, quindi dicevo tre, colori de tre gomitoli del filato Anna, tre gomitoli del filato Fascinator Te nel filato Anna sono 100 grammi ogni gomitolo, per una taglia M ve ne occorrono 4 e 4 per una taglia L anche qui direi di fare addirittura 5 e 5 perché con il 4 uh, forse ce la fate con l'Anna ma non sono totalmente di sicura col Fascinator, quindi uh, poi se lo volete comunque fare più lungo io per una taglia L tendo a di più di comprare 5 e 5 o altrimenti fate 4 e 5 però vedete un po voi io direi comunque di stare tranquille, non fare 4 e 4 come una taglia m naturalmente se siete una taglia s e lo volete fare più lungo in questo caso vi consiglio di andare a prendere 4 e 4 gomitoli perché io dei miei tre gomitoli ho utilizzati quasi del tutto non mi è, avanzato, diciamo, mi è avanzato giusto per fare un altro giro ma non era il caso per quanto riguarda ah, quindi questo il quantitativo e in descrizione vi lascio il link al sito eh, dove potete acquistare i miei stessi filati negli altri colori che vi ho mostrato ma potete fare anche altri abbinamenti per quanto riguarda la lavorazione è la tecnica del granny ossia si vanno a fare eh, due mattonelle in realtà sono due esagoni perché sono sei lati eh, e poi ehm, si lavorano ogni separatamente e in ognuno si vanno poi a realizzare le maniche e poi qualche giro per allargare sul davanti e sul dietro e anche un po' sotto alla fine poi si vanno a cucire e si continua la lavorazione solo sul sotto in modo da farla appunto lunga quanto la volete una cosa che vi devo dire è che io ho fatto le maniche larghe mi piace l'effetto che fa questa giacca proprio con queste maniche larghe anche perché ero orientata a fare un kimono ma voi potete fare le maniche anche più strette in quel caso fate qualche giro in meno di me quindi poi andate subito a realizzare le maniche e qui quando io farò soltanto due o tre giri voi ne fate di più in modo tale da far crescere comunque in larghezza la vostra um, mattonella e quindi la vostra giacca detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, mi avvicino così la riguardate attentamente, guardate quanto luccica eh, se decidete di farla mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di un Uncentere Sferuzzare dove vi devo ringraziare, siamo cresciute tantissimo in questo periodo, e siete molto attive, soprattutto quando facciamo le dirette a replicare quei piccoli progetti facili e veloci che facciamo, quindi vi ringrazio tantissimo, oppure potete mandarmi le foto su Instagram, dove mi troverete come alza faccio e noi come sempre ci vediamo un po al prossimo video tutorial allora, per realizzare la nostra giacca o il nostro um, spolverino, in realtà sono ancora in fase di lavorazione, quindi ancora non ho deciso bene cosa diventerà, però comunque o è una giacca o uno spolverino, utilizzerò due filati lavorandoli insieme, che sono l'Anna e il Fascinator. L'Anna è della Mondia, è di un 100% acrilico di alta qualità, infatti ragazze è morbidissimo, che l'ho unito a questo altro filato, che è invece è il Fascinator della Mistrico Filati, che sappiamo è un mix di varie cose, è lanaverino, Merino, Mico Fibra, poliestere io ho deciso di unire questi due colori quindi questo senape con questo color oro per spezzare un po il senape perché altrimenti verrebbe troppo senape però ci sono anche altri colori a parte il classico bianco e grigio che potete fare questo sarebbe il grigio il bianco e il classico c'è anche quello tutto sul blu oppure io ho optato anche per questo farvi vedere questi due colori ossia il grigio con il grigio e il nero con il grigio che però secondo me potreste anche spezzare in questa maniera mettendo grigio e nero qui e nero e grigio qui questo per chi ha um, difficoltà a lavorare del tutto il nero così questo nero diventerebbe molto meno problematico appunto perché qui c'è questo grigio molto più forte e se uno non piace troppo solamente il grigio ma vuole comunque spezzare e rendere la cosa ancora più particolare abbiamo appunto questo bellissimo stacco che è appunto dato dal grigio e dal um, eh, nero detto ciò andiamo a lavorare la nostra giacca allora la, la realizzeremo in, in granny quindi andremo a realizzare uh, due reti a ogni rettangolo andremo poi a continuare lavorando la manica e il corpo poi questi due pezzi verranno uniti tra di loro e si continuerà la lavorazione sotto io lavorerò con un centro il numero 5 e andiamo a fare il nostro primo giro base perché avremo due giri base e poi il giri che andremo sempre a ripetere vado a fare un anello magico vedete io lavorerò contemporaneamente i due filati e vado a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta prendo il filo rientro un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione prendo i due fili rientro dentro e vado a fare altri due maglie alte una e due devo fare un totale di sei gruppi di due maglie alte quindi altre due catenelle rientro 3 maglie a 2 maglie alte una 2 2 catenelle rientro altre due maglie alte una 2 due, due catenelle rientro altre due maglie alte una due e io così sono in un totale di 1 2 3 4 5 gruppi ne devo fare altri due quindi di nuovo ad affare 2 catenelle una due prendo i fili rientro e vado a fare altre due maglie alte una due per chiudere la lavorazione vado a fare una catenella vado a stringere qui il mio anello magico entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa ho terminato così il mio primo giro base Secondo giro base andiamo a fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta prendo il filo rientro dove ho la maglia bassa Quindi nell'archetto dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta Catenella di separazione vado nell'archetto successivo e questo lo devo fare per tutti gli archetti e vado a fare due maglie alte una due due catenelle rientro altre due maglie alte Tira un po il filo: una due, archetto, successivo di nuovo due maglie alte a ah, scusate no, catenella di separazione. Pardon, rientriamo nell'archetto, successivo 2 maglie alte: una due-2 due catenelle, rientro altre due maglie alte: una due catenella di separazione di nuovo archetto successivo 2 maglie alte una 2 2 catenelle rientro altre due maglie alte una 2 Catenella di separazione archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte una 2 due, due catenelle e rientro altri due maglie alte una 2 catenella di separazione archetto successivo e di no 2 maglie alte una 2 2 catenelle rientro altre due maglie alte una 2 catenella di separazione e per chiudere il giro entro nel primo archetto iniziale vado a fare due maglie alte una 2 catenella di separazione entro la terza catenella e vado a fare una maglia bassa abbiamo terminato così anche il secondo giro base e adesso possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro sempre nell'archetto iniziale quindi ho fatto la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta Vado a fare una catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare di nuovo il mio angolo, perché questi sono gli angoli. Quindi due maglie alte, una, due, due catenelle e rientro, altre due maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella, e realizzo una maglia bassa, una maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, e rientro altre due maglie alte, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come fare il secondo giro. Allora sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, e la catenella di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare due maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il primo giro secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta e adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due una maglia alta scusatemi si sta come sempre il filo una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, una maglia alta sopra le prime due maglie alte del ventaglio. Vado nell'archetto e vado a fare le mie solite due maglie alte, una, due, due catenelle, rientro altre due maglie alte, una, due. Una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. maglia alta nell'archetto, una maglia alta, sopra ogni maglia, alta del ventaglio, sono all'angolo, e di nuovo, 2 maglie alte, una due 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 2 devo andare a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro sto terminando il mio secondo giro ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta vado a fare due maglie alte nell'archetto una 2 catenella di separazione vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa giro è uguale diciamo al secondo quindi due catenelle tre catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo un'altra maglia alta e adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 3 4 5 6 7 7, 8 9 10 e 11 e di nuovo sono nell'archetto quindi vado a fare due maglie alte 1 2 2 catenelle rientro altre due maglie alte e continuo così per tutto il mio terzo giro: quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e il mio solito ventaglio nell'archetto del ventaglio. Sto terminando anche il terzo giro, vado nell'archetto e vado a fare di nuovo le mie due maglie alte. Catenella di separazione, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso bisogna ripartire dal primo giro. Che vi voglio far vedere un attimo dato che abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta. Rientriamo dentro e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione. Scusatemi. Saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta successiva, maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Ancora catenella di separazione, si salta una maglia e si va nella successiva. Catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta nella maglia alta successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia. Si arriva nella penultima maglia. Prima del, del mio archetto, o meno del mio angolo. Quindi, nell'angolo, di nuovo ad fare Poi le mie due maglie alte, una, due, due catenelle, rientro altre due maglie alte. E si ricomincia da capo quindi questi sono i tre giri che dobbiamo andare a ripetere fino alla larghezza che ci servirà naturalmente io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i giri dovete calcolare che quando andremo a piegare il rettangolo ecco così si vede vedete qui noi man mano che cresce questo sarà il corpo della nostra maglia quindi la parte avanti la parte dietro, la parte in basso, mentre questa sarà la nostra manica. Quindi più cresce meglio è. Io farò la manica molto larga, però poi non vi preoccupate, se non volete fare la maglia troppo larga, fate qualche giro in meno. Poi, quando io andrò qui a fare dei giri per aumentare la parte avanti, la parte, la parte sotto, voi ne dovrete fare di più. Comunque, io continuerò, vi dirò nella fine quanti giri sono andata a fare e naturalmente come procedere con poi con la lavorazione dunque io ho ripetuto i tre giri per quattro volte una due tre e quattro e poi sono andata a ripetere il primo giro a questo punto come vedete ci è venuto fuori il nostro pentagono esagono non mi ricordo più quante punte ha, però va bene e adesso dobbiamo andarlo a chiudere in modo tale da creare appunto la manica e il corpo della nostra giacca metà naturalmente io vado a far combaciare i due angoli più vicini in questa maniera e come potete vedere si aggiusterà da solo facendo combaciare gli angoli quindi ne abbiamo due in basso che combaciano due qui in alto e due da quest'altra parte e adesso noi da qui continueremo la lavorazione quindi sempre questi tre giri ah, però naturalmente io inizierò dal secondo perché il primo già l'ho fatto e andremo a creare la manica la mia manica verrà molto larga perché appunto questa più che una giacca sarà un kimono quindi la manica deve essere molto larga e quindi vi faccio anche vedere una cosa quindi nel mio angolo vado a lavorare le mie 3 catenelle e vado a lavorare tranquillamente il mio secondo giro per tutto il giro quindi per tutto qui se volete e mi sembra più comodo per cercare di non perdervi potete anche mettere un marcatore in modo tale da chiudere il vostro giro così sapete dove dovete iniziare e dove dovete terminare eccolo vado a mettere anche io quindi qui ho messo un marcatore e quindi vado a lavorare normalmente il mio secondo giro andando sempre a fare adesso però non più due maglie alte all'interno dell'archetto ma una sola quindi ho fatto una maglia nell'archetto e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni archetto vi farò vedere poi come terminare la lavorazione allora, io sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra la maglia alta, non vado a fare la maglia alta nell'archetto, ma vado nella prima maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ecco perché io non ho cucito subito, perché dopo potrò cucire bene insieme anche queste due maglie alte e quindi potrò cucire la parte alta della mia giacca. Adesso andremo a fare il secondo, il terzo giro quindi una maglia alta sopra una, ogni maglia alta e poi il terzo giro, maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si fa la maglia alta successiva. Quindi i giri continueranno così, niente di più mh, facile. Quindi adesso andremo a fare un giro sopra ogni maglia alta e come terzo giro una maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si va un'altra maglia alta. Io vi dirò alla fine quante volte ripeto questi giri e poi vedremo come andare a continuare la lavorazione del nostro. Uh, Um, eh, kimono. Ho terminato la mia manica ho ripetuto i tre giri per una due tre quattro cinque e ho terminato con due giri di maglie ehm, um, di due giri di maglie alte adesso devo andare ad allargare un po la parte qui e la mh, e laterale quindi lavorerò la parte laterale e la parte sotto sempre in tondo come abbiamo lavorato la manica quindi andremo a fare sempre i tre giri in tondo quindi non cambia assolutamente nulla mi serve per allungare un po la mia giacca, e quindi anche già il pezzo di sotto. Poi farò un altro pezzo uguale e andremo a cucirli insieme e a crescere in sotto il nostro, um, um, il nostro cardigan o in realtà il nostro kimono. Quindi vi dico solo: i motivi i giri sono sempre quelli. Però questa volta, io non avendo il filato già attaccato perché, come vedete, qui non è attaccato, io prendo i due, il, i due fili e prendo sempre un centro del 5 e vado in mezzo ai miei due angoli sto sempre lavorando in alto vedete io poi quando ho tutto a cucire la mia manica e quindi vado a fare esattamente come ho fatto prima però una maglia alta che mi va sia da questo lato che da quest'altro lato e fermo anche i fili 2 e 3 e poi subito una maglia alta sopra ogni maglia alta una maglia alta in ogni catenella Terminerò facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta e chiuderò direttamente il giro. Poi un altro giro di maglie alte, un giro di maglie alta, alternando una catenella, quindi stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ricordatevi solo di iniziare con una maglia alta e andare direttamente nelle due maglie alte del ventaglio. Quindi terminerete facendo due maglie alte, una sopra ogni maglia alta del ventaglio e poi subito chiudete il giro con una maglia bassissima. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere, sempre tre, io vi dirò quante volte li ho ripetuti e poi vi dirò come andremo a cucire i due rettangoli perché io poi farò un rettangolo uguale e come continuare la lavorazione sotto. Dunque, ho fatto altri tre giri, quindi come potete vedere ho fatto altri tre giri. Volevo ricordarvi che negli angoli dovete lavorare come abbiamo lavorato per il, per il quadrato, quindi andando a fare sempre due maglie alte e la catenella, sia se state facendo il giro con tutte maglie alte, sia se state facendo il giro con maglie alte alternata una catenella. Quindi ho ripetuto, come vi ho detto, tre giri e poi sono andata a cucire la parte alta della manica, in questa maniera quindi la, il primo pezzo è finito e sono andata a fare subito il secondo pezzo che adesso vi mostro eccolo qui quindi anche qui una volta fatto il mio rettangolo sono andata a fare la manica sono andata a cucire mi raccomando quando cucite prendete il filo più esterno delle maglie e poi sono andata a fare i tre giri lateralmente adesso devo cucire assieme i due pezzi e li andrò a cucire sulla parte dietro che in questo momento messo sta sul davanti eh, perché così vi faccio vedere subito come cucire quindi cucirò dall'angolo in alto fino a quello in basso non lascerò dei centimetri scoperti come faccio solitamente voglio andare a cucire del tutto in modo tale appunto che il mio um, mi viene cardigan no? oggi non so perché vabbè comunque rimanga più fermo sulle spalle una volta poi andata andato a cucire lavorerò di nuovo la parte sotto sempre i tre giri e mi raccomando quando andremo a fare i tre giri poi vi farò vedere come fare comunque come vi ho detto anche in questo caso io andrò a cucire quindi la, di la parte dietro dei miei due pezzi e andrò sempre a cucire entrando qui vedete nel filo più esterno delle maglie in modo tale da avere una lavorazione più lineare. Allora, una volta terminata la cucitura sono andata a ripetere quindi tre giri lavorando sotto. In giri di andata e ritorno non cambia assolutamente nulla, per questo non ho fatto la ripresa. L'unica cosa che vi devo dire è che per iniziare il primo giro, vedete da qui, io sono andata a fare una maglia alta nell'archetto di due catenelle, precisamente dove ho la prima catenella eh, subito prima delle maglie alte e poi sono andata a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni catenella. Quindi normale, ho fatto i due giri e naturalmente... Ho terminato il primo giro andando a fare quindi una maglia alta sopra le ultime due maglie alte e una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, questo sempre perché per poi il giro quando andremo a fare la maglia alta con la catenella ci troviamo appunto facendo maglia alta e saltando una catenella una maglia di base e facendo un'altra maglia alta quindi dicevo io ho ripetuto questi tre giri per due volte e poi soltanto gli ultimi due giri sempre a maniche a maglie alte in modo da richiamare i due giri con cui ho terminato le maniche se voi invece avete terminato con un giro di maglie di maglia alta alternata a una catenella vi consiglio anche qui di andare a terminare con un giro di maglia alta alternata catenella eh, io non l'ho fatta alla fine lunghissima eh, l'idea era quello di farla molto lunga però alla fine mi piaceva l'effetto che faceva già questa lunghezza e quindi mi sono fermata vi dico già subito anche quanto mi misura in totale in lunghezza la giacca vado a vedere subito così vi faccio un'idea in lunghezza mi misura circa 58 cm, quindi a questo punto la mia giacca è terminata.